a tutti eh, sono antonio girardi e questa sera eh, torneremo a parlare di kali yuga e parlando di kali yuga cercheremo di capire come la nostra realtà rifletta questo processo che ha un, anche un'alta valenza simbolica e che è sicuramente un processo di grande ehm, spessore e anche un processo che eh, può fornirci preziosi elementi per quella che è la nostra evoluzione individuale. E, nel momento in cui eh, ciascuno di noi osserva con attenzione la realtà che abbiamo di fronte e credo che in questo momento sia molto importante per tutti noi eh, osservare con grande attenzione questa realtà in un'ottica che ci possa permettere di non essere semplicemente soggetti ai pensieri degli altri ma anche in grado di eh, capire, comprendere e quindi essere in grado di manifestare un proprio livello di coscienza, un proprio livello di consapevolezza. Osserviamo dunque la realtà di questi giorni, quella che abbiamo di fronte e cerchiamo di vedere in qualche modo eh, attraverso anche una contrapposizione di elementi quali siano gli elementi per così dire negativi e quali quelli eh, positivi, quasi per contrasto sicuramente stiamo vivendo un momento in cui c'è una grande affermazione della dimensione della violenza ce l'abbiamo davanti agli occhi certamente perché c'è eh, diciamo alle porte dell'europa una guerra in corso ma noi sappiamo che comunque complessivamente le guerre in corso sono eh, fra le 15 e le 20 eh, e eh, naturalmente oltre che alle guerre combattute ci sono molte disarmonie che eh, gli esseri umani si trovano a fronteggiare in questo momento quindi abbiamo una dimensione di violenza e abbiamo anche ovviamente la violenza è sempre accompagnata da un aspetto che ha a che fare con la sopraffazione perché di fatto la violenza è l'espressione del piccolo io dell'essere umano e quindi nel momento in cui l'essere umano si identifica fortemente con alcuni aspetti e ovviamente eh, tende a imporli agli altri molto spesso questa dimensione della violenza finisce per essere eh, sopraffazione l'egoismo naturalmente nasce da questa identificazione che l'essere umano fa con la propria personalità e molto spesso noi eh, dobbiamo considerare eh, che l'egoismo è sostanzialmente figlio della paura perché una persona molto sicura di sé, una persona che osserva la realtà per così dire anche filosoficamente, una persona che non vive eh, nutrendosi, diciamo così, della dimensione del contrasto con gli altri una persona che non si eh, non, non, non va eh, diciamo lungo la deriva della violenza della sopraffazione quindi dell'egoismo ma c'è anche un altro elemento molto eh, molto importante che noi dobbiamo guardare anche nel tempo presente mi riferisco all'indifferenza cioè tutto sommato eh, dobbiamo considerare anche una cosa che l'egoismo porta con sé l'indifferenza l'indifferenza nei confronti delle cose l'indifferenza nei confronti degli altri gli esoteristi amano dire che eh, un essere umano indifferente non può essere un essere umano che acquisisca una dimensione di consapevolezza spirituale rilevante anche l'indifferenza è una forma di difesa perché non, non si vuole, diciamo così, mettersi in gioco, non si vuole sacrificarsi e, e naturalmente questo non è certamente un aspetto positivo. Ce n'è anche un altro però che caratterizza il tempo presente. Noi usiamo questa parola che è inflazione, soprattutto dal punto di vista economico. In realtà questa sera non la vogliamo utilizzare da questo punto di vista, ma da un altro punto di vista, e cioè inflazione intesa come perdita progressiva di valore che hanno le parole che hanno i pensieri tutto si rende molto veloce tutto si rende molto complesso e naturalmente tutto questo non produce armonia ma produce proprio questa dimensione che è la dimensione dell'inflazione le parole sono talmente tante le frasi sono talmente scontate che perdono la loro importanza e questo porta con sé la superficialità siamo in un continuo stato di, di reazione e questo è molto funzionale per fare di tutti noi degli ottimi soggetti diciamo di consumo e quindi i consumatori devono essere veloci devono essere reattivi eh, non ragionano, non pensano, non riflettono, eh, è sufficiente un link o è sufficiente un acquisto. Ma chiaramente in questo momento non ci sono soltanto queste cose, ci sono anche i loro opposti e questi opposti sono chiaramente in azione. Allora eh, non ci sono soltanto degli esseri violenti, ma ci sono anche degli esseri pacifici. Ci sono degli esseri che amano sicuramente gli altri, ci sono degli esseri che sono generosi e quindi non usano la saprafazione e l'egoismo, ma usano la generosità nei confronti degli altri, la disponibilità. E chiaramente sono degli esseri che si fanno coinvolgere nelle cose che credono e quindi non sono indifferenti. E eh, c'è un aspetto che questi esseri umani hanno la capacità di rendere sacri gli spazi che vivono quindi la dimensione della meditazione individuale come spazio sacro ma anche la relazione la relazione familiare la relazione amicale diventano uno spazio sacro per questi esseri e non soltanto naturalmente questo spazio sacro ha a che fare con la dimensione degli affetti ma anche a che fare proprio con la dimensione del lavoro, quindi anche il lavoro diventa uno spazio sacro e questa dimensione di spazio sacro è connessa con una logica di sacrificio, sacrificio inteso nel suo senso lessicale, la capacità di rendere sacre le cose che si fanno. E c'è molto di questo perché eh, ovviamente se il mondo fosse quello che viene descritto prevalentemente dai media e dall'informazione sarebbe un mondo che non può andare avanti mentre in realtà in questo momento io voglio sottolineare questo aspetto di quanto di buono ci sia di quante persone di spessore ci siano di quante persone che generosamente si danno agli altri e ispirate dal bello dal buono e anche dal vero di, di platonica memoria fanno quello che possono dove sono perché questo è un elemento importante l'essere umano a volte sfugge alla sua realtà e posticipa in un tempo che non c'è, in un tempo futuro, in un tempo ideale, quelle che possono essere le sue prese di coscienza. In realtà l'essere umano ha a disposizione questo momento, il tempo presente, e la valorizzazione del tempo presente passa attraverso la consapevolezza del qui ed ora, e la consapevolezza del qui ed ora passa a sua volta attraverso l'accettazione di quello che siamo, l'accettazione di dove siamo, quindi la vita, il karma ci ha messo nel posto giusto, al momento giusto, anche se naturalmente non sempre noi abbiamo una percezione soggettiva di questo tipo, ma certamente la nostra opera, la nostra opera alchemica Uh, ha il suo spazio-tempo nel momento presente, nel posto dove siamo e quindi in ultima analisi nel, nel qui ed ora. Eh, tutto questo che cosa ci può portare a considerare? Eh, ci può portare a considerare che probabilmente il Kali Yuga è proprio un tempo di dualismo, ma questo tempo di dualismo non significa naturalmente che siano le cose peggiori a prevalere significa che accanto alle cose peggiori ci sono anche le cose migliori eh, andiamo a vedere gli antichi testi che cosa dicono rispetto a questa età rispetto a questi yuga per quanto riguarda il, il kali yuga la, la tradizione ci dice che eh, sarebbe cominciato con la morte di Krishna, e convenzionalmente la morte di Krishna è datata 18 febbraio 3102 avanti Cristo. E questo tempo, adesso naturalmente parliamo anche di alcuni numeri e poi considereremo se questi numeri hanno un carattere simbolico, hanno un carattere reale. Per il momento cercheremo di coglierne la, la tendenza. Il Yuga secondo. La tradizione orientale durerà 432.000 anni e dovrebbe poi, siamo all'interno ovviamente della tradizione induista, concludersi con l'apparizione della decima incarnazione di Vishnu nella forma del calchi Avatara, il cui simbolo sarebbe appunto un Vishnu che eh, apparirà su un cavallo bianco. È evidente che c'è una forte simbologia, diciamo, in questa, in questa immagine. Ma come siamo arrivati secondo la tradizione orientale al Kali Yuga? Siamo arrivati al Kali Yuga attraverso altri yuga, attraverso altre età, eh, a partire da quella dell'oro. È molto interessante vedere come, nella tradizione orientale, eh, l'età dell'oro sia l'età più lunga. Quella che dura 1 che è durata mila anni. Qual, era, qual è stata la dominante di questa età? È stato il concetto di sattva, quindi il concetto di virtù, e questo concetto nell'età dell'oro si esprimeva elettivamente attraverso lo yoga, che, il cui significato: letterale proprio unione e attraverso la meditazione ma dopo questo lungo periodo di, di stabilità eh, in oriente ci sono due immagini che accompagnano diciamo gli yuga e i diversi periodi di tempo e naturalmente l'età dell'oro è simboleggiata da un toro saldamente eh, fermo diciamo sulle sue quattro zampe senza nessuna incertezza è chiaro che come abbiamo avuto anche modo di vedere in una precedente conversazione il simbolo del toro è anche il simbolo della saggezza abbiamo parlato in effetti eh, di quella meravigliosa simbologia che è la caccia al toro della tradizione della tradizione buddista in cui proprio il toro assume la sua connotazione diciamo così simbolica di coincide con il concetto di, di saggezza ma lasciamo la caccia al toro su cui possiamo tornare in una successiva occasione e concentriamoci invece sul, sui nostri yuga e sulla loro, ehm, sulla loro evoluzione e, e dopo questo periodo dedicato diciamo alla virtù, alla meditazione e, e allo yoga, ehm, l'età all dell'oro eh, fa seguito l'età dell'argento, che ha una durata di 1.296.000 anni. Come possiamo osservare, eh, l'età dell'oro è più lunga e man mano che l'età si eh, passano, diciamo così, e la loro durata eh, si accorcia. Questo ha anche una profonda eh, simbologia. E in questa età, eh, diciamo che definiamo il, il Treta Yuga, lo, lo, lo definiamo età dell'argento, c'è un decadimento dei valori e, e naturalmente l'essere umano eh, comincia a... Eh, a cioè l'umanità direi comincia a dividersi tra coloro eh, che appartengono a comunità che seguono la spiritualità e comunità che invece seguono la materialità è evidente che io sto presentando proprio ehm, quello che è il significato attribuito a questi yuga dalla tradizione, dalla tradizione orientale dalla tradizione induista a questo momento ne segue un altro, definito come età del bronzo, della durata di 864.000 anni, Dvapara Yuga, e, e qui c'è un'ulteriore eh, decadenza perché la realizzazione spirituale avviene attraverso l'adorazione di divinità. Quindi è in questa età che, secondo la tradizione induista, vengono diciamo, a, ad essere rappresentate le divinità e materialisti in, questo, in questa epoca, materialisti e spiritualisti nascono sotto lo stesso tetto. Quindi passiamo da un'età perfetta dedicata alla virtù a un'età in cui le comunità si dividono, ci sono delle comunità eh, spirituali, ci sono delle comunità vocate diciamo, al materialismo, e poi ancora invece i materialisti e gli spiritualisti nascono sotto lo stesso tetto, cioè quindi nella stessa famiglia è possibile trovare talora spiritualisti e talora materialisti. Il Kali Yuga è un periodo in cui questo, questo dualismo che ha cominciato ad apparire si instaura saldamente all'interno dell'essere umano. Quindi l'essere umano eh, può arrivare ad identificarsi, anzi normalmente si identifica con il suo corpo e con il piccolo io della, della spiritualità e naturalmente eh, eh, questa dimensione, l'affrancamento diciamo, da, da questa dimensione richiede eh, un atto di volontà, non casualmente assagioli l'unico libro diciamo che ha scritto eh, di suo pugno è stato proprio l'atto di volontà perché in questa epoca di Caliuga l'essere umano ha la necessità di fare degli atti, dei precisi atti di, di volontà. E, ovviamente noi potremmo riflettere come sempre di fronte alle grandi scritture religiose così come di fronte ai miti quando ci troviamo di fronte a certi simboli quando ci troviamo di fronte a certi numeri potremmo naturalmente discutere se questi vanno presi letteralmente oppure se invece vanno presi simbolicamente ma certamente eh, la tradizione orientale ci viene a dire che i tempi eh, dell'evoluzione eh, sono dei tempi che con il nostro metro del tempo che abbiamo lineare sono dei tempi lunghi cioè natura non il saltus come dicevano gli antichi e, e quindi anche l'evoluzione è un'evoluzione molto importante molto lenta e, e noi che siamo abituati ad essere frettolosi a volere tutto e subito eh, ovviamente eh, la tradizione orientale ci viene a dire che così non può essere. Eh, un grande spiritualista come Judge, William Judge, un americano di fine ottocento, di diceva che la cosa più importante per gli esseri umani in questo periodo di, di Kali Yuga è prendere coscienza che siamo in un periodo di Kali Yuga e in effetti usava queste parole. Per il momento gli studenti dovranno essere soddisfatti con l'affermazione generale che siamo nel Kali Yuga. Le caratteristiche del tempo presente mostrano abbastanza chiaramente che mentre l'aspetto materiale della civiltà è in alto, il suo lato spirituale è in basso, al buio e l'egoismo e l'ordine prevalente. Queste sono le parole di Giac. Nessuno di noi può davvero pretendere di sapere di più di questo. L'inizio di questa età e il tempo della sua fine ci sono oscuri, ma la teoria generale, sufficiente per le nostre esigenze attuali, è perfettamente chiara. La frase di Judge è particolarmente interessante perché eh, c'è un pericolo che anche il ricercatore spirituale sicuramente corre, ed è quello eh, del consumismo spirituale. E cioè non siamo disposti in realtà a metterci in gioco fino in fondo e cambiare l'approccio della nostra vita e della nostra realtà ma siamo piuttosto invece portati a volere subito dei risultati e probabilmente eh, molto spesso questi risultati noi li vogliamo acquisire diciamo, a tutti i costi non in un'ottica altruistica nei confronti della vita ma eh, piuttosto in una logica in una logica egoistica e, quando parlavo del toro saldamente fermo sulle quattro zampe va da sé che nelle età successive questa saldezza del toro simbolo della saggezza diminuisce e quindi troviamo la rappresentazione del toro nell'epoca Dell'età dell'argento con tre zampe, due zampe nell'età eh, del bronzo e, naturalmente, nell'età del ferro. Nel Cagliuga eh, il toro è altamente impermanente perché cerca di sorreggersi, diciamo, su una gamba sola. È una simbologia molto bella che è, è accompagnata sempre nella tradizione orientale dei quadratini, una sorta di domino in cui ovviamente ci sono in un campo bianco quattro punti neri nell'età nell dell'oro, tre nell'età dell'argento, due nell'età del bronzo e uno eh, naturalmente nel periodo nel periodo di Caliuga. E... Quello che dobbiamo anche eh, considerare sono due ipotesi di lavoro che gli studiosi eh, del Kali Yuga hanno evidenziato eh, nel tempo. La prima riguarda il fatto che all'interno dell'età del Kali Yuga possano permanere comunque importanti tracce delle età precedenti, quindi dell'età dell'oro, dell'età dell'argento e dell'età dell del bronzo. Con un relativo accesso naturalmente alle fonti, alle pratiche, eccetera. Secondo costoro, che cosa finisce per essere allora il tempo presente? Anche il tempo del Kali Yuga. È comunque un tempo in cui eh, l'essere umano, l'uomo di buona volontà, ha la possibilità di accedere alle fonti della conoscenza ovviamente attraverso la pratica, attraverso la meditazione, e sviluppare quell'aspetto intuitivo che lo può mettere in contatto con le fonti dell'eterna saggezza. E questo porta con sé alla seconda ipotesi di lavoro, e cioè che nel cuore e nella mente di ogni singolo individuo vi sia la possibilità di superare il, il, il dualismo. Un'immagine attraverso cui viene rappresentata tutto questo è sostanzialmente quella di un vento che soffia diciamo, dall'alto verso il basso, quindi che tende a schiacciare eh, l'individuo diciamo, da un, una dimensione più spirituale verso una dimensione materiale, ma nello stesso tempo questo processo muove una forza, muove una corrente che è una corrente ascendente e quindi naturalmente l'essere umano ha la possibilità non solo eh, naturalmente di essere travolto dalla dimensione del Kali Yuga ma anche dal suo opposto, e quello di, cioè di trovare proprio in questo momento la forza e la radice dello sviluppo dell'eterna saggezza, dell'intuizione e così via. Eh, una affermazione molto interessante di un un'atma orientale è questa. Eh, se guardate l'universo fisico con l'occhio dello spirito e ci vedrete l'immagine, cioè, scusate, guardate all'universo fisico con l'occhio dello spirito e ci vedrete un'immagine dell'universo spirituale. Voi guardate invece sempre alle cose dello spirito con gli occhi del corpo. Ciò che dovete fare è guardare alle cose del corpo con gli occhi dello spirito. E continua. L'universo manifestato è pervaso dalla dualità che è per così dire senza stessa della sua esistenza come manifestazione ma proprio come i poli opposti di oggetto e di soggetto di spirito e di materia non sono che aspetti dell'unica unità in cui essi sono sintetizzati così nell'universo manifestato c'è quello tra virgolette che unisce lo spirito alla materia e il soggetto all'oggetto questo quid attualmente sconosciuto alla speculazione occidentale viene chiamato dagli occultisti il turbine infuocato, Foat. Questa è l'affermazione di questo matma eh, orientale. Credo che sia molto importante, dopo le considerazioni che abbiamo fatto, soffermarci brevemente su questa considerazione. Quando noi parliamo di dualità tra spirito e materia, dal punto di vista teosofico non mettiamo in discussione la realtà della vita una perché dal punto di vista eh, teosofico e non solo naturalmente non c'è una distinzione manichea fra spirito e materia ma dal punto di vista teosofico ogni livello di aggregazione materiale contiene comunque un principio spirituale che è quello poi questo principio spirituale che ne garantisce il livello evolutivo. Quindi ciascuno di noi, come dire, nella considerazione della vita, della vita propria, della vita degli altri, ma anche diciamo della visione del cosmo, dell'universo, della realtà tutta, ha questa possibilità di capire, di comprendere che se è vero come è vero, che la vita ha una sorta di respiro, così come ce l'abbiamo noi. E naturalmente l'universo manifesta fasi e cicli eh, diciamo creativi e nel, contemporaneamente, parallelamente, dimostra anche invece il principio opposto e quindi questo respiro ha anche dei momenti distruttivi. È anche altrettanto vero che tutto questo rappresenta ed è interconnesso in una profonda unità che noi possiamo vedere proprio dal punto di vista della logica dell'evoluzione. Dell questa è una possibilità che l'essere umano ha ed è una possibilità sicuramente preziosa. Vorrei tornare ancora in Oriente attraverso una, una, la lettura di un frammento che riguarda eh, la Dea Kali che non ha niente a che fare, con, deve essere chiaro, che non ha niente a che fare con il Kali Yuga, sono due, diciamo, logiche completamente diverse, no? Ma ehm, quando gli viene chiesto mh, a questa, voi sapete che, e, e, come dire, l'induismo: ehm, c'è cioè questa bellissima immagine di, questo, mh, grandissimo, uh, di questa grandissima pietra, eh, esistente in un'area a Mabalipuran nel sud diciamo nel sud est eh, dell'India e questa eh, come dire, in questa grandissima pietra è rappresentato al centro il Gange e da una parte e dall'altra c'è la manifestazione diciamo eh, del, del, c'è cioè, tutta la manifestazione della vita attraverso diciamo i, su, i suoi opposti attraverso i principi che, eh, che sono diversi eh, la dea kali e, e Shiva sono estremamente interessanti nella cultura induista perché in qualche modo eh, sono apparentemente dei distruttori ma in realtà sono dei distruttori delle vecchie forme e proprio attraverso la distruzione delle vecchie forme c'è la possibilità che il nuovo che il diverso naturalmente possa affacciarsi e, che, e quindi sono loro, dal punto di vista simbolico, che possono garantire le, delle prese di coscienza innovative nell'essere umano. E, e, e quando gli viene chiesta nel, nella tradizione naturalmente induista, alla dea Kali, grande dea chi sei tu, che cosa risponde lei? ecco questo ci permette questa frase di capire veramente questa dinamica tra unità e, e, e dualismo essenzialmente dice io sono Brahman, l'assoluto da me ha avuto origine il mondo che comprende prakriti la sostanza materiale e purusha la sostanza cosmica il vuoto e il pieno sono beatitudine non beatitudine sono conoscenza e ignoranza sono i cinque elementi e anche ciò che è diverso dei cinque elementi sono i cinque elementi grossolani e sono i cinque elementi sottili sono il mondo intero sono i veda e ciò che è diverso dei veda sono lo sconosciuto sotto e sopra e intorno sono io è un inno diciamo davvero all'unità eh, della vita eh, la fondatrice della società teosofica Elena Petrovna Blavatsky eh, in un passaggio della voce del silenzio ci offre una preziosa indicazione in proposito. Tra l'altro vi segnalo eh, la mostra su Kandinsky eh, a Palazzo Roverella a, a, a Rovigo è una mostra molto bella con 80 opere eh, veramente diciamo una mostra antologica Kandinsky non è stato solo uno dei principali diciamo eh, pittori del novecento ma è stato anche un, un grandissimo ricercatore spirituale e la sua ricerca spirituale come testimonia letteralmente e chiaramente il suo testo, uno su, dei suoi manifesti, lo spirituale nell'arte, eh, sottolinea appunto in questa opera Kandinsky eh, quanto importante sia stata eh, per lui la teosofia. Ma ehm, ho parlato di lui accostandolo a, a Elena Petrovna-Blavatsky perché effettivamente la grande trasformazione di, di, di kandinsky come, come pittore da dal, dall'aspetto figurativo diciamo, all'aspetto prima simbolico e poi astratto passa proprio attraverso la lettura delle opere di blavatsky e attraverso l'affermazione di blavatsky sull'aspetto vibrazionale della realtà quindi la lettura di quelle pagine della, della dottrina segreta in cui Blavatsky parla di questo aspetto vibrazionale della realtà ha influenzato molto il grande, il grande pittore russo e proprio Blavatsky, in realtà dovremmo chiamarla Blavatskaya, eh, scrisse nel, in una delle sue opere principali la voce del silenzio questo piccolo frammento e invitando tutti a distinguere il vero dal falso imparate a distinguere il vero dal falso ciò che sempre svanisce quindi ci dà delle chiavi di lettura questo frammento no? distinguere il vero dal falso bene ciò che sempre svanisce l'effimero da ciò che dura per sempre l'imperituro Imparate prima di tutto a distinguere la scienza del cervello dalla saggezza dell'anima, la dottrina dell'occhio dalla dottrina del cuore. Ecco, questo passaggio, questa differenziazione fra la dottrina dell'occhio e la dottrina del cuore io credo che sia estremamente importante. Gli esseri umani eh, credo che oggi debbano privilegiare la via del cuore, e debbano considerarne le immense potenzialità che sono le potenzialità di un vero cambiamento che non è un cambiamento consumistico che non è un cambiamento che si può acquistare con il denaro, è un cambiamento eh, conseguibile attraverso il fatto di mettersi profondamente in gioco e molte volte gli approcci spirituali soprattutto di tipo filosofico e anche teosofico per la verità eh, vengono tacciati di essere degli approcci poco concreti eh, se qualcuno ha ascoltato qualche conversazione precedente sa che la mia opinione è esattamente opposta e cioè che queste grandi conoscenze che sono quelle della spiritualità, che sono quelle di quell'eterna saggezza, di quella saggezza che accompagna l'umanità in tutta la sua storia, sono delle conoscenze che hanno degli impatti rivoluzionari nelle vite concrete del, degli individui. E io credo che ci siano due aspetti da tenere presenti. Noi abbiamo una percezione naturalmente della realtà attraverso i nostri sensi e siamo stati abituati per sopravvivenza, per educazione e non c'è niente di male che questo avvenga a un dato livello, voglio dire, ad essere molto reattivi naturalmente perché abbiamo imparato attraverso la reazione ovviamente a cercare di risolvere i nostri problemi. Ma eh, dobbiamo però domandarci, la realtà che è fuori di noi e quella che è anche dentro di noi, è quella che noi percepiamo con i nostri sensi, oppure la realtà è molto più complessa di questo e la realtà non è solo quello che noi percepiamo con i nostri sensi, ma è molto di più ed è molto di diverso anche. Questo credo che sia un aspetto importante. e poi. L'altra domanda che dobbiamo farci è: quali sono le nostre fonti di ispirazione? Le nostre fonti di ispirazione sono legate alla dimensione dell'avere o sono legate alla dimensione dell'essere? E sappiamo noi porci in sintonia con le strade alte del mondo? Riusciamo noi, come dire, a non essere schiavi, diciamo, delle percezioni fugaci dei nostri sensi? E cercare di capire che la realtà è molto più complessa ma che naturalmente oltre i mondi sensibili ci sono anche mondi come dire che non sono percepiti direttamente dai nostri sensi ma che sono mondi, mondi con cui noi possiamo sicuramente metterci diciamo in comunicazione e quali possono essere i pericoli? i pericoli? Uno dei pericoli più grossi, a mio modo di vedere, è quello di arrivare a considerare che non ci possa essere conciliazione tra la dimensione dello spirito e la dimensione della materia. E, e tutto ciò che ha a che fare con il pensiero duale, il nostro grande pericolo, cioè ritenere che per esempio la scienza e la fede siano due elementi inconciliabili. E, e poi anche eh, qui eh, forse qualche riflessione io credo che vada fatta, c'è poi la dimensione eh, della considerazione che naturalmente i cambiamenti avvengono sempre e solo per fattori esterni, cioè se noi guardiamo un po' quella che possiamo definire la cultura dominante è sempre colpa di qualcun altro, cioè non c'è nessuno o quasi nessuno diciamo che eh, prende in mano la situazione e, e dice beh anch'io sono responsabile di quello che accade è sempre colpa degli altri gli altri sono ladri gli altri sono delinquenti gli altri sbagliano e naturalmente tutto questo ci porta lontanissimi <ride> ci porta lontanissimi della re realtà perché di fatto facendo così noi abbiamo sempre un alibi per rifiutare il cambiamento. E invece l'essere umano ha la necessità naturalmente di, eh, di cambiare. E quindi l'aspetto spirituale e l'aspetto della vita quotidiana sono legati, sono legati in modo molto molto stretto. E, e ci dovrebbe essere un senso di gratitudine nei confronti della vita. Ecco, questa è un'altra delle cose che sono un po' latitanti in questo periodo di tempo. E mi riferisco proprio al senso di gratitudine che gli esseri umani eh, dovrebbero avere nei confronti della vita. La vita rappresenta la nostra grande possibilità. Rappresenta la nostra grande possibilità evolutiva. È chiaro che eh, ciascun essere umano in questo contesto eh, è molto importante che persegua la qualità del pensiero e anche la qualità della, della parola. Il potere della lingua è un potere molto forte e la qualità della parola e la qualità del pensiero che tra l'altro sono strettamente interconnessi è molto importante che l'essere umano persegua questa, questa qualità quindi eh, significa non seguire meccanicamente e attraverso delle, degli automatismi delle reazioni meccaniche come dire la nostra relazione con gli altri o la nostra relazione con la natura nostra relazione con la manifestazione è molto importante che noi siamo capaci di controllare anche la nostra capacità eh, espressiva e che sappiamo eh, dobbiamo essere capaci di sapere di conoscere quando noi stessi siamo presa delle illusioni e quando no c'è poi noi ci nutriamo, siamo degli esseri ovviamente, siamo dei grandi mediatori, siamo una sorta di apparecchio radio e abbiamo la possibilità di sintonizzarci con le onde che vogliamo. Quindi il vero tema è con che tipo di sintonizzazione eh, mi voglio confrontare nella mia vita. Questo è, dipende da noi, è una scelta, è una possibilità che abbiamo. E questo credo che possa essere una, una realtà una dimensione estremamente importante perché porta con sé anche il tipo di relazione che noi vogliamo con gli altri e allora dovremmo perseguire delle relazioni umane positive virtuose costruttive e voi sapete che eh, ogni tanto L'analisi transazionale può essere molto utile per capire determinate dinamiche. Dal punto di vista dell'analisi transazionale, attraverso naturalmente una semplificazione, ehm, gli incroci di comunicazione fra gli esseri umani hanno a che fare con il genitore, con l'adulto e, e con il bambino. E eh, ovviamente la relazione elettiva tra gli esseri umani è una relazione tra due adulti, che vogliono costruire, che vogliono progettare insieme, eh, che sanno ovviamente eh, andare oltre le apparenze e eh, che privilegiano la dimensione dell'essere piuttosto che quella che della vera. C'è anche la dimensione della preghiera che a mio modo di vedere è piuttosto importante, di questi tempi naturalmente la preghiera non dovrebbe essere un mendicare ma la preghiera dovrebbe essere un, <coughs> un mettere a disposizione il nostro essere dell'aspetto sacro della vita mettere a disposizione le proprie azioni i propri pensieri per riempire gli spazi sacri di positività questo è la preghiera e credo che ci sia un grandissimo bisogno di, di preghiera, così come ci sia un grandissimo bisogno di sano nutrimento, questo vale ovviamente, eh, il nutrimento non violento vale ovviamente a livello fisico, ma vale anche a livello emotivo, perché noi ci nutriamo anche di emozioni e ci nutriamo anche di pensieri, ecco che torniamo a a quello che abbiamo definito prima essere anche l'atto di volontà e c'è questo ehm, ci hanno insegnato diciamo fin da giovani che la dimensione della vita semplice non, non andrebbe tanto bene eh, meglio qualcuno cantava una vita spericolata ma a parte questo eh, molte volte c'è stato insegnato che la vita è un processo di accumulazione, questa accumulazione può riguardare anche le conoscenze, naturalmente in parte può essere anche positiva, ma ovviamente l'accumulazione può riguardare i beni materiali e tutta la vita l'essere umano è orientato ad accumulare serialmente e diciamo, a consumare beni materiali, è evidente che eh, tutte eh, le sue energie così facendo eh, lo portano diciamo ad una dimensione che eh, non può essere armonica e quindi l'essere umano finisce per essere scontento, per essere infelice, mentre la vita spirituale dovrebbe essere una vita di felicità, quindi se eh, le persone che percorrono un cammino spirituale non sono felici è evidente che c'è qualcosa che, che non funziona. Naturalmente la felicità non è smodatezza, ma è qualcosa che ha a che fare con l'equilibrio del, della mente e, e, e l'equilibrio naturalmente anche del del corpo. Cos'è che rappresenta il ciclo universale? Abbiamo fatto un cenno prima alla dimensione del respiro. No? Nel respiro noi abbiamo in qualche modo l'aspetto della creazione dei mondi, simbolicamente ovviamente, e anche l'aspetto della loro distruzione. Ma nel respiro abbiamo anche la relazione che noi abbiamo con, con il mondo. Nelle confraternite sufi si dà una grande importanza al fatto che l'essere umano sia capace di, di, di percepire coscientemente diciamo, la propria dimensione del respiro e che l'essere umano sia capace di non perdere mai la concentrazione durante diciamo, tutto l'arco della giornata, e questa concentrazione, naturalmente, è possibile ottenerla attraverso la consapevolezza del respiro. Chiaramente eh, qui ci sono degli aspetti pratici, molto importanti e rilevanti, ma ci sono anche degli aspetti simbolici altrettanto importanti e altrettanto eh, rilevanti. Certo è che il respiro armonico è un segno importante del nostro equilibrio fisico, psichico e, e, e, anche, di tipo, e anche di tipo emotivo. Eh, ho citato variamente in queste conversazioni Giddu Krishnamurti questo filosofo eh, indiano che eh, ha vissuto la prima parte della sua vita quella della formazione quella della, della giovinezza diciamo della prima maturità in seno alla società teosofica e che poi ha continuato naturalmente eh, la sua azione di, di, di uomo appassionato alla ricerca e amante della verità l'ha continuata da solo e, e ovviamente la sua vita è stata una vita sicuramente straordinaria, ma Krishnamurti ha avuto questa capacità di interloquire con tanti artisti, con scienziati, con uomini di cultura, e eh, al centro diciamo, del, delle sue considerazioni eh, lui ha sempre messo la possibilità, la capacità di un'osservazione. Eh, la definirei un'osservazione radicale, un'osservazione che non giudica, un'osservazione in qualche modo innocente, un'osservazione però totale, integrale, totalizzante.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 E si saprà allora che cos'è la verità. Eh, di Krishna è possibile eh, raccontare naturalmente molte cose, perché la sua vita è stata sicuramente una vita eh, eccezionale. Però eh, c'è un aspetto che vorrei sottolineare di Krishnamurti che è questo: cioè molte persone volevano considerarlo una sorta di buddha di, di, di realizzato di, di illuminato e lui naturalmente ha sempre eh, rifiutato questo, questo appellativo e, e, e tra l'altro lo ha sempre rifiutato mh, perché affermava che se le relazioni tra gli esseri umani eh, sono delle relazioni sbilanciate come quella eh, diciamo fra un maestro che diventa un'autorità, un riferimento come dire normativo per un allievo che ha poca voglia diciamo di impegnarsi di lavorare e di cambiare ma che è lì che aspetta l'imbeccata del maestro dal punto di vista di Crino Murti non ci può essere una sana relazione tra gli esseri umani eh, da questo punto di vista e non c'è nemmeno la possibilità, ovviamente per, per, per l'allievo, di avere una vita profittevole dal punto di vista del suo progresso spirituale. Questa è veramente una cosa molto bella, perché in realtà molte volte le persone cercano qualcuno che gli dica che cosa devono o che cosa non devono fare. In realtà. Il maestro, qualora anche ci fosse, non sarà certamente quello che ti dice quello che devi o non devi fare, ma sarà quello che ti mette nelle condizioni di poter pensare con la tua testa, di poter sentire con il tuo cuore e di poter discernere e attraverso questo discernimento naturalmente poter acquisire una dimensione di consapevolezza diversa rispetto a quella automatica che noi abbiamo eh, e che eh, ovviamente eh, condiziona le nostre giornate e, um, gurdjieff che era un personaggio eh, molto particolare molto originale per certi versi affermava per esempio <ride> che gli allievi non devono, essere, non devono essere gli allievi a, a pagare il maestro, a dare al maestro le fonti di sopravvivenza, ma che deve essere esattamente l'opposto e lui coerentemente lo faceva. Naturalmente è evidente che c'era chi magari gli forniva i mezzi per farlo, ma il suo atteggiamento era questo, era lui, eh, come dire, che pagava, tra virgolette, gli allievi e, e, non, e non viceversa. È, è molto interessante anche questo perché, naturalmente, quando noi mettiamo in gioco un concetto, eh, come dire, di questo tipo, per esempio, legato al danaro, perché chiaramente Gurgia sapeva benissimo che la transazione danaro contro conoscenza spirituale non può funzionare. E quindi lui con, con molta accortezza rovesciava questo questo questa dimensione quindi io credo che oggi anche se siamo in un periodo di di kali yuga eh, ci sia da un lato ci sia molta luce intendendo con questo che credo davvero che ci siano tante persone positive tante persone ingaggiate nel modo migliore nella loro vita e credo che oggi ci sia anche un'immensa possibilità per tutti noi di accedere diciamo anche alle fonti della conoscenza. È chiaro però che tutto questo accesso non può essere un accesso di tipo consumistico, ma è molto importante che questo sia un accesso che possa essere utile per la nostra per il nostro cambiamento, per la nostra evoluzione, per la nostra, per la nostra presa di coscienza. E, e un altro um, grande esoterista eh, e teosofo che eh, amo sempre citare è, è Bernardino del Boca, eh, il quale Bernardino del Boca insisteva, insisteva molto su questo concetto, diciamo, della via del cuore e sosteneva che se i canali di questa via, della via del cuore non sono, diciamo, attivi eh, nell'essere umano l'essere umano è, è preda non della mente che si relaziona con i simboli che si relaziona con gli archetipi ma è schiavo di quella che è la mente concreta e naturalmente la mente concreta è, è la fonte di tutti, di tutti i nostri di tutti i nostri inganni. Ehm, potremmo chiederci eh, di che cosa c'è bisogno in questa fase, diciamo così, eh, travagliata e difficile della nostra esistenza premettendo che non è che 50 anni fa 70 anni fa 100 anni fa le cose andassero meglio eh, diciamo di adesso ma insomma abbiamo vissuto in una sorta di bolla per un, per un po di tempo ci siamo dedicati con molta intensità diciamo al, al consumismo e le guerre, le lotte, i lutti erano da qualche altra parte e raramente in qualche modo li incrociavamo e quindi l'Occidente cioè, in qualche modo è diventato un po' indifferente e molto molto molto eh, egoista però è anche vero che l'Occidente ha un vantaggio che è, è quello appunto comunque di una molteplicità di fonti e quindi anche noi abbiamo la possibilità di, di, di discriminazione e ovviamente eh, io credo che ci sia un altro ulteriore elemento da sottolineare Sì, la vita ci ha dato la possibilità di entrare in contatto con delle fonti eh, di tipo spirituale in cui naturalmente ci siamo riconosciuti perché gli esseri umani non sono tutti uguali ognuno di noi ovviamente ha eh, delle corde diverse e queste corde vengono sollecitate a volte in modo differente eh, dalle circostanze dalle persone, dai libri, dalle fonti e, e, e così via ma questo essere umano che si è interessato della realtà spirituale, in realtà ha avuto un immenso beneficio da parte della vita che gli ha dato questa possibilità. Allora io credo che questa straordinaria possibilità porta con sé anche il concetto di responsabilità, che è una responsabilità sicuramente nei confronti degli altri, ma che è anche una responsabilità nei confronti di noi stessi. È un'occasione unica. Se la vita, se ogni istante della vita, come taluno afferma, è unico e irripetibile, perché comunque appartiene al tutto, ma è unico proprio perché appartiene al tutto, io credo che eh, la vita che abbiamo a disposizione sia appunto una straordinaria opportunità e certamente non credo che la vita sia... Qualche cosa che noi possiamo gettare alle ortiche e, e gettare al vento eh, penso che ci sia un concetto che eh, dobbiamo consolidare nel nostro cuore e, e che ha a che fare con l'umiltà non so voi ma io non sono così sicuro come dire di sapere tante cose di una cosa sono sicuro, ma chiaramente anche questa frase l'ho copiata, <ride> sono sicuro di non sapere, so di non sapere e paradossalmente il fatto di sapere di non sapere da un lato è liberante e dall'altro lato però è stimolante perché proprio questa dimensione ti fa capire, ci fa capire eh, quanto importante possa essere diciamo il fatto di andare oltre a quelle che sono le percezioni dei nostri sensi e naturalmente quanto importante sia renderci umili, umili nei confronti dell'universo. Umili perché non abbiamo tutti gli elementi per capire, per giudicare, non abbiamo tutti gli elementi per pontificare, quindi <ride> nemmeno io naturalmente <ride> li ho e questo è chiaro e per cui dobbiamo essere umili nei confronti della manifestazione, e imparare, imparare dalla natura, imparare eh, come dire, dai, dai tanti saggi che ci hanno preceduto, imparare dai poeti, imparare dagli artisti, imparare dai bambini, imparare, imparare, imparare. E quindi io credo che eh, la vita spirituale è una, una grande opportunità, la vita spirituale è una grande possibilità e, e credo che questa dimensione eh, di serenità e di gaiezza ci possa appartenere. È chiaro che non siamo mica degli sprovveduti, sappiamo benissimo quanto forte sia la dimensione del dolore nella vita degli esseri umani, di tutti gli esseri umani, prima o dopo, questa è una dimensione eh, che, che, che abbiamo conosciuto che conosciamo che, che conosceremo e, e questo eh, è questo che ci permette di capire anche quanto santa quanto sacra quanto bella possa essere la nostra vita e proprio la comprensione del dolore la comprensione delle cause eh, del dolore e allora eh, lasciatemi dire che eh, non possiamo neanche permetterci di essere troppo pessimisti perché comunque eh, la vita ci dà una possibilità, la vita ce l'ha data e, e, e noi, tocca a noi eh, diciamo coglierla e, e coglierla fino in fondo. Per cui io nel concludere questa mia, eh, questa mia Conversazione di questa sera voglio dirvi una cosa e eh, voglio condividerla con voi e a che fare proprio con la gioia della dimensione della ricerca, con la gioia della dimensione del, della messa in discussione delle conoscenze precedenti e come che l'essere umano avesse la possibilità ogni giorno di risvegliarsi e di risvegliarsi nuovo di risvegliarsi diverso di risvegliarsi eh, come dire con, un, con una dimensione più più capace di condivisione di, di, di bellezza e, e così via e quindi l'augurio che faccio naturalmente a me stesso e che faccio a, a tutti gli altri è che la nostra vita possa essere serena e, e però naturalmente cerchiamo anche di impegnarci un po' eh, in, questo, in questo senso. Un grande scrittore, premio Nobel per la letteratura nel 1960, Albert Camus, eh, eh, amava dire una frase eh, che era poi questa. Il faut penser sisif era. Bisogna pensare Sisifo felice. Eh, naturalmente, Camus, eh, in, quella, in un certo periodo della sua vita, interpretava eh, la vita stessa come una fatica di Sisifo, e cioè eh, in effetti ciascuno di noi, eh, come dire, vive questa dimensione. Eh, naturalmente, i nostri sforzi le nostre possibilità di acquisizione anche di, di, di, di un certo grado di consapevolezza molte volte hanno anche a che fare con il fatto che pensiamo di aver raggiunto un risultato e poi in realtà magari questo non si manifesta magari le cose vanno indietro e poi si torna avanti eccetera e questa frase di cammini è bellissima eh, in questo sforzo in questa precarietà della dimensione umana caratterizzata dal dolore, caratterizzata dal finire, c'è però, come dire, questa fragranza, questa poesia che la vita ha, e aveva ragione Camus, eh, il faux penser sisifere, bisogna pensare sisifo felice, anche il sisifo che è in noi, quello che ogni giorno cerca di andare avanti, cerca di, di, di ottenere qualche risultato positivo sulla via della, della consapevolezza forse in ultima analisi non è il punto d'arrivo quello che ci può rendere sereni ma è la consapevolezza che stiamo cercando e quindi appunto in questa fragranza in questa intensità della ricerca anche noi siamo come sisifo e, e però come diceva Albert Camus, grande osservatore della realtà, il fu pensé, Sisif e Re. E quindi eh, mi auguro e vi auguro che il nostro Sisifo possa essere comunque felice. Grazie.